Ben ritrovati, questo è il secondo video della serie e questa è la piattaforma che io ho realizzato e che poi importerò in Mozilla Hubs. È una piattaforma piuttosto semplice come vedete, eh, io sono partita da un, una piattaforma quadrata, l'ho tagliata a croce così ed ho estruso, quindi ho fatto fuoriuscire queste parti laterali. Ora eh, io ho questa piattaforma, sì, poi ho fatto gli scalini e poi ho, ho creato con dei cilindri che ho appiattito, ho creato queste tre piattaforme ottagonali. Ora questa geometria eh, deve essere dotata di materiale, cioè tutte le parti geometriche devono avere assegnato un materiale. In questo momento le mie scale non hanno materiale neanche queste forme ottogonali. L'unico materiale che io ho assegnato, infatti per questo sono riuscita a dare il verde, è la parte centrale. Infatti se io se io eh, clicco qua, se seleziono la parte centrale, vedete che ho chiamato il mio materiale, sono nel materiale perché come vedete la scheda, ho attivato questa scheda qua, non questa, questa. Esiste un materiale che ho chiamato piattaforma. In realtà io voglio adesso mostrarvi come posso mettere una immagine a forma di... ma che rappresenta marmo. Io voglio che questa piattaforma sembri del marmo. Allora, intanto cambio il nome perché piattaforma non mi rende marmo e poi non voglio il verde, non voglio il verde, quindi la riporto intanto al bianco affinché il verde non mi scurisca poi il background. No? Ecco, Come faccio io a applicare un'immagine di marmo qua? Allora, sono tornata col cursore sul, sul colore, ma in realtà clicco a destra su questo puntino e poi vado a selezionare Image Texture. Questa è un'immagine, è nera perché in realtà non c'è ancora questa immagine, devo andare a prenderla dal mio computer. Clicco sulla O, che significa Open, qui sotto Im Image Texture, e vado a scegliere... Questa che è la texture del marmo, eccolo qua, e per farvela vedere, perché non, non sembra, c'è cioè un grigio molto diverso, da quel, non molto diverso da quello della scala, allora proviamo a cliccare qua sul rendering, ecco vedete, forse si vede un pochino, provo a spostare, ecco io vedo due cose, cioè che le macchie sono troppo grandi, e che addirittura qua nelle fasce laterali non ci sono macchie ma strisce quindi io devo andare a fare un lavoro per adattare l'immagine del marmo a quella che è la grandezza della piattaforma questo lavoro qua si chiama UV Editing e si fa in Edit Mode, non qua in Object Mode quindi lascio selezionata la parte della geometria su cui voglio andare a lavorare clicco qua scelgo Edit Mode e poi devo vedere la piattaforma dall'alto quindi nel tastierino numerico eh, clicco su 7. eccolo qua, sposto, la vedo esattamente dall'alto e cambio di nuovo, torno nella modalità visiva ehm, del texturing perché questa è la modalità visiva della modellazione questo, del rendering, quello in mezzo del, della testurizzazione. Vado a cliccare su UV Editing. Questa è l'immagine del marmo, io ce l'ho già qua perché l'ho già inserita, è questa, è questa. L'avevo già inserita prima in realtà, perché se no sarebbe stato se molto semplice, qua avrei cliccato, si sarebbe aperta un'altra finestra sfoglia e sarei andata a prenderla nel computer. Allora eh, il marmo qua vedete che aprire la, la finestra UV Editing mi ha spostato questo devo rimetterlo dall'alto ecco e poi devo selezionare le parti da testurizzare tutte le seleziono tenendo premuto shift clicco sul sinistra mouse su tutte le parti che voglio testurizzare ecco qua non so perché non si vedono bene vediamo facciamo così eh, qui è selezionato adesso clicco sulla, sul tasto u come udine e vado a scegliere project from view proietta dalla vista eccolo qua ha replicato la vista allora adesso come faccio a, a rimpicciolire le macchie di modo che il marmo sembri un vero marmo su un'area molto estesa prima cosa devo selezionare questa figura e la seleziono col tasto A come Ancona poi col tasto S come Sassari? Ecco, non mi posiziono al centro, mi posiziono un po' decentrata. Clicco il tasto S che significa scalare e ingrandisco senza paura di uscire dalla mia immagine. Ecco in questo modo: proporzionalmente le macchie diventeranno più piccole. Ho mollato il sinistra mouse. Adesso questo non mi serve più, quindi torno qua, torno in, nella vista Modeling, vediamo cosa è successo. Vado su Rendering e come vedete non, non ci sono più le righe da nessuna parte, non ci sono le righe e le macchioline sono più piccole. Ora, torniamo a vedere qua assegno assegno il marmo mi va bene assegno il marmo ecco l'ho assegnato ora io voglio rendere questo marmo un poco più eh, un poco più riflettente come faccio a fare questa cosa vado qua e clicco no non clicco niente scendo scendo, scendo, scendo, sono sempre nei materiali, scendo finché non trovo qua questa scritta sub, subsurface e qua sotto vado a lavorare su queste voci metallico, speculare e opacità che è la quarta guardate un po' cosa succede se io metto per esempio un valore 0.4 no, voglio il 4 è aumentato l'effetto metallico, l'effetto speculare. Se aumento, beh, non pare che succeda niente, ma guardate cosa succede se io aumento il metallico: diventa addirittura veramente ridicolo. Quindi torno intorno al 4 che mi va bene. E questa è l'opacità, se io aumento l'opacità il riflesso svanisce completamente, Beh, io tolgo, ecco, diciamo così, non troppo perché sennò diventa di nuovo poco naturale, però così mi sembra che potrebbe essere una buona cosa, perché io voglio che il marmo sia un bel marmo lucido. Benissimo, allora questo è fatto. Torno alla mia testurizzazione, il pallino centrale vado in object mode perché adesso devo testurizzare le scale allora e... clicco su una scala clicco anche, premo shift clicco sull'altra scala e do loro un materiale queste non hanno un materiale però in questo caso io il materiale ce l'ho già. Se clicco su questa freccetta trovo marmo. Ecco, adesso io ho applicato anche a queste il marmo. Vediamo se riesco a vedere se funziona bene. Se, se mi sembra che possa andare così, non faccio altro. Va bene. Eh, torniamo qua A ah, no, ecco ho deselezionato tutto adesso io vorrei eh, testurizzare anche questa scala questa scala l'ho fatta un po' diversamente nel senso che ho lavorato ogni scalino individualmente perché volevo dare questa curvatura volevo dare questa curvatura allora cosa faccio? molto semplicemente Vado a selezionare uno scalino alla volta, Edit Mode e seleziono marmo e assegno. Adesso ho testurizzato questo pian pianino, pian pianino li testurizzo tutti uno alla volta. Adesso non vi faccio vedere, però insomma è sempre così. Marmo... Posso anche non passare dal, dall'edit mode in questo caso, mi pare che stia funzionando benissimo lo stesso e così via. Allora senza far, fare proprio tutto vi mostro invece come testurizzare con un'altra immagine. Quindi ripetiamo tutto il processo però proviamo a fare questa ehm, questa base ottogonale. Allora, la seleziono, aspettate un attimo, devo selezionare questa. la seleziono, do un materiale, quindi nuovo materiale, questo materiale lo chiamo sassi. Sassi, bene, e vi ricordate? Di fianco al colore, puntino, image texture, open per trovare questi sassi e ahimè non ricordo dove sono quindi dovrò andare un pochino in cerca. Quindi salgo, salgo, devo arrivare a blender, alle texture alle 50 texture mi pare che sia il 56 vediamo non lo è ma non importa tanto questo è solo una, un esempio allora non sono sassi è erba erba ok bene come vedete eh, le foglie sono decisamente troppo grandi considerando che questa piattaforma è larga molti metri. Quindi vado in UV Editing, mi sposto per bene, ah, scusate, tastierino numerico 7, devo riuscire a spostare, ecco, 7, benissimo, ingrandisco un po'. Clicco U, ah no, devo andare in Edit Mode, Edit Mode, clicco U, Project from View, qui non si vede molto ma c'è la geometria, clicco G come Genova, no, devo prima selezionare A per selezionare, clicco G come Genova che mi permette di spostare, di centrare qua, bene, S. E senza timore aumento mollo torniamo qua torniamo in modeling guardate come si sono ridotte le foglie in realtà dovrei farlo ancora un poco di più assign assegno ecco che è fatto ho fatto la mia testurizzazione anche sotto me l'ha fatto perché in realtà avrei dovuto selezionare solo la parte solo la, come si chiama, la faccia di sopra, Proviamo, ve lo faccio vedere da qua vediamo se riesco a spostare qui volevo mettere un'altra immagine, l'immagine della neve 7, ecco UV editing intanto invece di cliccare col destro mouse sì, Vediamo se riesco a cliccare non tutto, ma solo questa parte. Sì, se clicco da Edit Mode, non clicco tutto. Guardate la differenza, guardate la differenza. Object Mode, ok. Clicco, è tutto selezionato. Tutto il pezzo selezionato. Vado in Edit Mode, clicco sopra seleziono solo la faccia vedete perché c'è questo che è selezionato ho selezionato solo la faccia vedete la differenza è quello che avrei dovuto fare prima no perché adesso avendo selezionato solo la faccia io posso, posso andare a testurizzare solo la faccia superiore quindi vado in materiali non mi va bene l'erba voglio un altro materiale quindi Clicco sul più, voglio un altro materiale, quindi questo è nuovo, clicco nuovo, lo chiamo neve. Neve, ok. Vado sul puntino, image texture, questo l'abbiamo visto, open. Da qualche parte ho una neve, mm. eccolo qua, snow. Apri l'immagine, anche questa non è che si veda, qua c'è, eccola qua. L'ho appena messa, vedete? Qui si vede che è un po' di neve. Si vede anche, si vede anche l'immagine così come è vista dall'alto. Allora, clicco S e la amplifico. Eccola qua. Torno in modeling e adesso. Chissà se qua si riesce a vedere perché bianco su bianco senza una bella luce non è che si possa vedere un graffetto. Tra l'altro, devo segnarla insomma, non si vede moltissimo. La vedrete la vedrete poi in un altro momento. Perché qui, ah, tra l'altro, era, era selezionata anche qua. Quindi probabilmente ho segnato la neve anche qua. Dunque, per essere sicuri che non sia così. Object Mode. Eh, vedete? Ho segnato la neve anche qua, molto probabilmente. Dovevo deselezionare questo. Torno qua. Edit Mode. Questa volta sono stata attenta. Ho selezionato solo la parte superiore. Qua assegno l'erba. Assegna. Ok? Avete visto il cambiamento, no? Clicco qua fuori, quindi tolgo la selezione. Questa volta Object Mode, seleziono questo, torno in Edit Mode, deseleziono e seleziono solo la faccia superiore. Questa volta metto Neve e assegno. Ok? Adesso ho fatto le cose come si deve. Infatti vedete? Sotto. Ah, questo è rimasto da prima probabilmente. Allora, qui c'è la neve, qui c'è l'erba. Spero di essere stata abbastanza chiara e a dire la verità questa è una cosa che si impara sbagliando quindi, quindi perdonatemi se ho fatto un poco di confusione e vi farò vedere in un altro video l'importazione della geometria in Mozilla Hubs.